Ok, vediamo quest'altro costrutto, abbiamo solo più due, diciamo così, costrutti principali, eh, così concludiamo, diciamo, la grammatica dei, dei, dei diagrammi delle classi. In questo caso ci chiediamo come fare a modellare delle informazioni associate ad una relazione. Eh, vediamolo magari con il nostro esempio con cui abbiamo maggiore familiarità nella reazione crea la data di creazione del tweet è correttamente memorizzata all'interno del tweet stesso. lo possiamo fare perché se è una reazione 1 a molti quel tweet avrà una, viene creato una volta sola perché la relazione ha il vincolo 1 e quindi posso indicare anche dentro il tweet una data di creazione che è un tweet quando è stato retweetato. finora abbiamo glissato su questo no? è detto, io so chi ha retweetato che cosa ma non ti so dire quando allora, dimentichiamo un attimo i super retweet le cose che abbiamo fatto prima, pensiamo al retweet normale, quindi lo posso fare una volta sola, ma quando lo faccio mi, piace, mi, mi farebbe piacere, scusate, tra ore di fila minano anche la mia capacità di grammaticale, ehm, mi farebbe piacere ricordarmi quando l'ho fatto, mi farebbe piacere ricordare delle informazioni associate all'occorrenza dell'associazione cioè quando quell'utente fa quel tweet vorrei annotarmi delle informazioncine in più uno diminutivo e poi vi spiego perché allora se voglio ricordarmi la data di un retweet non posso metterlo nello user perché dire retweet ne fa tanti non posso metterlo nel tweet perché viene retweetato da tante volte da tanti utenti diversi, potenzialmente e dove lo metto? dovrei metterlo sulla relazione. Allora è possibile farlo, è possibile specificarlo. Sulla relazione cosa vuol dire? Pensiamo al modello concreto. Significa che nel nostro caso del retweet io aggiungo un'informazione che è la data in cui è stato fatto. Quindi questo retweet è stato fatto 2016-10.06 alle 17.40. Invento. Quindi è un'informazione in più, che però vedete che qui siamo nella tabella retweet, non è la classe user né la classe tweet, è una tabella in più che abbiamo aggiunto per poter rappresentare la relazione molti a molti. Oppure nell'altra visione, con tabella doppia entrata, io potrei pensare che anziché un valore semplice, sì, presente o non presente, no, presente o assente, 0, 1, x o niente x, lì dentro faccio uno sforzo di fantasia e ci vedo dei valori, ad esempio la data, ad esempio no, altre, altre informazioni. Altre informazioni che sono in aggiunta di supporto all'associazione. La cosa importante è se c'è o se non c'è. Questo viene vincolato dalle cardinalità e il modello lo garantisce. Garantisce che debba essere così. Poi, quando c'è, già che c'è, posso salire sopra e aggiungere delle cose. Allora questo lo posso fare, se mi interessa farlo, attraverso quel costrutto che si chiama classe di associazione, association class, che è una mezza classe legata a un'associazione, cioè un'associazione, è un tipo di associazione, una relazione tra non so, consulente e azienda, che si porta dietro una classe, una... una quasi classe, cioè non è proprio una classe, non è indipendente come le altre, un contenitore di informazioni. Perché vedo che non è una classe? Ma perché la, la grafica mi dice che questa classe è dipendente da questa associazione, ma se poi guardate il nome della classe, in realtà non ha un nome suo, il nome che ha questa classe è il nome dell'associazione, della relazione, quindi non è un'altra classe che ha degli attributi ma è la relazione stessa che ha degli attributi, che poi graficamente non potendoli scrivere dentro la situazione, perché poverina, una riga larga un pixel, non ci sta niente dentro, facciamo una linea tratteggiata e lo scriviamo a parte, no? in un rettangolo a parte, rettangolo senza nome oppure col nome identico a quello della relazione. Allora questo cosa significa? Significa che in questo caso l'attributo phi, no? che è diciamo così, il costo, no? la, la, la parcella di questo consulente, è una parcella relativa eh, al fatto che quel consulente sta lavorando per quell'azienda. Allora, Nel momento in cui quel consulente lavora per questa azienda, su questa relazione lavora, posso annotarla, posso aggiungerla, posso arricchirla con l'informazione sul sulla tariffa che sta applicando. Quindi non cambia la natura, la molteplicità, l'esistenza della situazione. Quando c'è però posso annotare delle informazioni in più. Come lo disegno? Nel caso del retweet, la informazione in più che vorremmo poter aggiungere è quella della data, ad esempio. Lo possiamo fare usando questa icona, che come dice il nome, ovviamente si chiama association class, al posto della normale association. Ah, già che abbiamo il tour aperto, dentro l'association ci sono anche le aggregazioni che abbiamo visto prima più altri tipi che ci interessano di più allora vuol dire che la reazione retweet anziché, anziché crearla come un association normale adesso la cancello la devo creare come associazione con classe quindi non uso la linea normale ma uso questa, la disegno come una normale associazione perché è un'associazione gli do il nome si chiamava retweet e graficamente lui mi appende alla, associazione, alla linea, diciamo così, che rappresenta l'associazione, anche questa sorta di pseudoclasse, di mini classe, all'interno della quale posso indicare la data. qui il super tweet che rompe le scatole dal punto di vista grafico e via eccoci e questa è una relazione come tutte le altre esattamente la stessa di prima quindi in realtà devo anche dire che ha una molteplicità 0 infinito da un lato un utente può rettare quanti tweet vuole e un tweet può essere rettato da un numero arbitrariamente variabile di utenti. Okay. Quindi questo è un modo per indicare che qualora un utente eh, retweeti un tweet, retweet, allora in quelle operazioni di retweet posso aggiungere altre informazioni. lo studente si iscrive al corso in che data si è iscritto lo studente supera un corso con che voto? Allo voto non è una proprietà né del corso né dello studente ma del fatto che lo studente l'abbia superato quindi vive nella relazione è anche la data in cui l'ha superato è una proprietà del fatto che l'ho superato è una proprietà dell'azione superata della relazione tra studente e corso della relazione superata Quindi la relazione non è solamente qui, ci, ci, ci spostiamo un po' dall'insiemistica matematica, una relazione un sottoinsieme del prodotto cartesiano, perché questo sottoinsieme andiamo poi a andiamo poi aggiungere informazioni ai singoli puntini che fanno parte del sottoinsieme. No? Ce lo possiamo fare. Questo vuol dire, dicevamo, che dal punto di vista della rappresentazione dei dati, noi abbiamo queste due colonne che sono quelle che identificano la relazione dicono qual è il retweet, e poi una volta che ho identificato, quindi una volta che ho capito qual è la riga, e lo identificano nel senso che non è mai possibile avere lo stesso utente che lo allo stesso tweet, quindi la copia di quelle due informazioni è univoca, allora, già che ho identificato una riga, posso permettermi di salvare altre informazioni associate in aggiunta. Cosa mm -hmm. mai tu. In realtà ci sono due modi leggermente diversi di rappresentare cose simili, molto simili. No? Proviamo un po' a chiederci, ma che differenza c'è tra questi due modelli? Allora, io ho consulente, lavora per azienda e nella relazione, una relazione molti a molti, perché se un consulente può lavorare per aziende diverse, un'azienda può avere molti consulenti. Ogni consulente, nel momento in cui lavora per quell'azienda specifica, ha una tariffa. Qui stiamo dando per scontato che la tariffa varia da azienda a azienda. Il consulente non ha una tariffa fissa che applica a tutti, ma ogni volta può applicare una tariffa diversa. Metà di sopra. La metà di sotto, che cosa dice? Per la metà di sotto, io la leggo così: un'azienda, una consul una, una, una, eh, un consulente, il consulente può stipulare molti contratti. Lo leggo da sinistra a destra. Un consulente può stipulare molti contratti, ogni contratto ovviamente identifica qual è la tariffa a cui lavora e ogni contratto è relativo esattamente a un'azienda. Se lo leggo da destra verso sinistra dico che un'azienda può stipulare molti contratti a tariffe diverse, ogni contratto ovviamente è relativo a un singolo consulente che va a lavorare per l'azienda. Quindi, in entrambi i casi. Tra consulente e azienda c'è una relazione molti a molti. Nel primo caso è una relazione diretta molti a molti, nel secondo è una relazione indiretta, mediata, diciamo così, attraverso una classe contratto, che chiamerei classe intermedia in questo caso, non è un nome ufficiale però, per capirci. Ma in entrambi i casi un consulente può lavorare per molte aziende e l'azienda può avere molti consulenti. Quindi da questo punto di vista è uguale. Poi ogni volta che c'è un contratto tra un'azienda e un consulente viene definita una tariffa specifica per quella coppia azienda-consulente. Nel primo caso questa tariffa viene specificata nell'associazione, nel secondo caso viene specificata all'interno di un'entità che si chiama contratto. Quindi anche qua è uguale, cioè il tipo di informazioni che stiamo descrivendo nel disegno di sopra e nel disegno di sotto finora sembrano abbastanza equivalenti. E in buona parte, in molti casi lo sono, li possiamo trattare come quasi equivalenti questi casi. Dove lo vedo l'equivalenza? Beh, innanzitutto per esserci equivalenza deve esserci coerenza di molteplicità. Allora, un association class può essere equivalente, quasi equivalente, perché poi vedremo che ci sono un paio di differenze. Quasi equivalente a una classe intermedia, quando la classe intermedia abbia sempre molteplicità pari a 1, questi quadrignati in verde, sui dati esterni. Deve esserci uno. Perché se no, se non ci fosse un uno, anziché una classe intermedia diventerebbe essa stessa una classe più importante. Che vorrebbe dire qualche cosa, anche indipendentemente dal fatto che esiste il consulente, esiste la compagnia e siano collegati. E poi, che la molteplicità, vista, che la, vista dalla compagnia, se company guarda dall'altra parte, sopra, qua vede un molti, molti consulenti. Sotto, se da company guardo verso sinistra, vedo un molti, beh, molti contratti, ciascuno dei quali è un consulente solo. Però è uguale la matricità. Quindi l'importante è che la cardinalità, il vincolo di cardinalità visto da Company nel primo modello sia uguale a quello visto nel secondo modello. E idem guardando da, da consulente, da consulente verso company qui vedo molti, sotto da consulente verso company vedo molti. Nel primo caso vedo molti aziende, nel secondo caso vedo molti contratti fatti ciascuno con un'azienda. L'ho detto in modo diverso ma la sostanza è la stessa. Per renderlo più simile io potrei anziché scrivere work for là sopra potrei scrivere contract consulente ha un contratto con un'azienda. Ah, vuol dire la stessa cosa. è più comodo un altro Ci sono però almeno due differenze invece di sostanza. Alcune sono di comodità, preferisci fare così e preferisci fare così. Sono, in molti contesti sono equivalenti. Invece le differenze di sostanza sono due. Una l'abbiamo già vista. Quello di sopra è più come retweet e quello di sotto è più come super retweet. Ciò che non posso fare con il modello di sopra è non posso rappresentare il fatto che un consulente possa avere più contratti con la stessa azienda. Un consulente può avere più contratti con aziende diverse. In ciascuno di questi contratti può avere una tabista diversa. Ma non è possibile, cioè il disegno di sopra mi impedisce di creare due volte un collegamento tra lo stesso consulente e la stessa azienda. È impossibile. Se lo facessi come tabelle mi darebbe una violazione sulle chiavi di Marie, sul database. Quel modello specifica che è impossibile. Allora, nel caso in cui io voglia permettere al mio sistema informativo di gestire dei casi in cui lo stesso consulente possa lavorare per la stessa azienda, con più contratti diversi e magari anche con tariffe diverse, allora necessariamente, obbligatoriamente, devo usare la rappresentazione di sotto con la classe intermedia. Se invece voglio vincolare questo contratto a essere una volta sola, poi ci sono tutte le regole sindacali per cui se tu hai più di un contratto con la stessa azienda poi potresti chiedere di essere assunto perché non è più una prestazione occasionale eccetera. allora voglio vietare che, che succeda, e allora uso la presentazione di sopra dipende se io voglio permettere o vietare che lo stesso, in questo caso consulente, abbia più contratti con la stessa, in questo caso azienda. questa è una differenza di sostanza il modello di mondo che faccio è diverso in un caso o nell'altro. In un caso alcune cose sono permesse, in un altro sono vietate. Non c'è giusto o sbagliato. eh? Non ho mai usato questi termini, sono entrambi i modelli giusti dal punto di vista della grammatica grafica dell'UML. Sono corretti, dipende quale dei due sta rappresentando meglio la realtà che vogliamo descrivere, la realtà su cui il nostro sistema informativo dovrà lavorare. La realtà è complicata, noi abbiamo un linguaggio semplice per riuscire a cercare di modellarla, di descriverla nel modo più fedele possibile, in modo che quel povero pezzo di ferro che è il sistema informativo riesca a gestirla. Questa era il primo, la prima differenza di sostanza tra classe associazione e classe intermedia. La seconda differenza di sostanza è che la classe contract è una classe, fatta e finita, vera, completa e quindi in quanto classe ha una sua identità, e quindi in quanto classe può partecipare ad altre relazioni. Se io volessi sapere chi ha firmato il contratto, e quindi ho la classe manager, o la classe impiegato che ha firmato il contratto, io avrei bisogno di indicare una relazione firma tra il manager e il contratto. Questo lo posso fare con la classe control Perché è una classe Ha tutti i diritti di partecipare a delle relazioni Quest'altra non è una relazione Non è una classe È stessa una relazione E non ha senso definire una relazione Su una relazione Non ha senso In UML non si riesce a fare Perché la relazione di per sé Non ha la sua identità Ma ce l'hanno solamente le classi che vi appartengono Quindi in sintesi, noi siamo obbligati oppure diciamo così, decidiamo di usare una classe intermedia come sotto quando si verifica una di queste due condizioni condizione 1 la stessa coppia consulente azienda, ma la stessa coppia di elementi voglio che sia possibile ripeterla deve essere ripetuta, deve poter essere ripetuta condizione 1 condizione 2 la classe intermedia deve rappresentare, o mi serve, è necessario che partecipi ad altre associazioni con altre classi. Allora mi serve una classe vera. Quando nessuna di queste due condizioni è verificata, posso continuare a usare questa, semplicemente non uso tutta la sua potenza, oppure uso la versione semplificata, che è quella di sopra, la classe di associazioni. Nel nostro caso del retweet non mi sembra il caso di avere una classe intermedia. Anzi, il fatto di non avere una classe intermedia come potrebbe essere quella del super mi permette di impedire allo stesso utente di fare troppo spamming e retweetando tante volte lo stesso tweet. Una volta che l'hai fatto, l'hai fatto, fine. L'hai fatto in quella data e è finito. Se hai giocato l'unica opportunità che avevi di retweetare quel tweet. Quindi ha un suo senso anche la classe di associazione in alcuni casi. Ok? Poi c'è un altro costrutto ancora, che è l'ultimo che vi presento, vi spiega quello che abbiamo detto a parole, che è un costrutto di generalizzazione o specializzazione a seconda del lato da cui lo guardiamo. Possono esistere classi che sono versioni più generali di altre classi, o viceversa classi che sono versioni più specifiche, più dettagliate, più customizzate di altre classi, ma ci interessa magari riuscire a rappresentarle entrambe. Ad esempio, fino a prova contraria, studenti e professori sono entrambi persone, tipi di persone. E quindi in quanto persone abbiamo tutti una serie di attributi comuni. Nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, data di nascita, eccetera, eccetera. Ma poi, se tu sei uno studente, hai delle altre informazioni in più. C'è la matricola, c'è il corso di laurea a cui sei iscritto, eccetera, eccetera. E partecipi a certe relazioni hai informazioni sui corsi a cui sei iscritto, hai informazioni sui corsi che hai già superato, queste sono tutte relazioni no? con altre classi, con la classe eccetera. Se tu sei invece professore, hai altre informazioni, che ne so, il dipartimento a cui afferisci, qual è il tuo numero di telefono, qual è il tuo ufficio, quali sono i corsi che insegni, sono altri. Allora, se noi vogliamo rappresentare questo, noi dovremmo avere una classe studente che ha metà degli attributi uguali alla classe professore. E poi la seconda metà sono diversi. Allora, come sempre, l'informatico quando vede una cosa duplicata, sente puzza di bruciato, dice questo non mi piace, cerchiamo di portare a fattore comune qual è la parte ess essenzialmente comune, che deve essere identica. Un conto è che per caso siano identici, un altro conto è che ha senso che siano identici, devono essere identici, perché sono sono la parte di attributi che descrive lo studente in quanto persona o il professore in quanto persona. Poi fuori dal poli dice che nessuno dei due lo sia. Eh, e questo lo si può rappresentare con questa notazione. Dal punto di vista insiemistico stiamo definendo un sottoinsieme. Diciamo che una classe persona, contiene nome, cognome, codice fiscale e questa persona a sua volta si può specializzare indipendente del Politecnico, che magari ha uno stipendio, oppure si può specializzare in uno studente che magari ha un numero di matricola, Quindi un esempio semplice in cui sono differenziato una un attributo. dire questa notazione? Questa notazione vuol dire che non abbiamo istanze di persone, eh, lo dico diversamente, io sarei un'istanza di impiegato, ovviamente, ma anche di persona. non c'è un'istanza un di me stesso che sia istanza della, classe... istanza della classe persona, tutti gli impiegati sono anche persone, vediamo due sotto insieme, uno dentro l'altro, quindi quando io prendo un'istanza di impiegato, quello automaticamente è anche una persona quindi tutto ciò che può fare una persona la può anche fare un impiegato poi ci sono alcune cose che può fare solo un impiegato che una persona non può fare la persona generica non può fare può avere, cioè non può avere quell'attributo, non può partecipare a una certa relazione quindi in un, no, in un diagramma io avrò, voi immaginatevi i puntini che sono gli elementi tutti dentro la classe impiegato o tutti dentro la classe studente ma ciascuno di questi ha una sua versione ombra, una sua versione superiore anche dentro la classe persona. Quindi se io mi chiedo chi sono gli elementi della classe persona, sono tutti gli impiegati e tutti gli studenti. È il classico diagramma di Beck, cioè un insieme persona grande con dentro due sottoinsiemi, impiegato e studente poiché l'impiegato è un sotto di persona, vuol dire che qualunque cosa faccia la classe persona, qualunque attributo abbia, qualunque relazione, in qualunque relazione partecipi, qualunque vincolo di cardinalità abbia, ci sia sulla classe persona, è anche automaticamente sottinteso che sia applicato anche all'impiegato e anche a studente. Perché gli impiegati sono persone e gli studenti sono persone. L'identità è la stessa, il verbo essere. L'impiegato è una persona quindi vuol dire che la sua identità coincide, non è in relazione con, è proprio. Quindi quella freccia lì non è un'associazione, non mette in relazione un puntino di qua e un puntino di là, no, spiega meglio come è fatto un puntino. Quindi posso avere, con questa gerarchia, posso avere delle relazioni, immaginiamo una relazione che va su persona, vuol dire che quella relazione che sono residente in una città, prima facciamo sempre l'esempio persona residente in città. Allora, se faccio persona residente in città, automaticamente è come se dicessi impiegato residente in città e anche studente residente in città. Tutto ciò che faccio sopra capita anche sotto, in tutte le sue sottoclassi, in tutte le sue specializzazioni. Viceversa, se ho una relazione, studente supera esame, la attesterò questa relazione sulla classe studente e non sulla classe persona e vale solo eh, per le istanze della classe studente. Non varrà per una persona in generale né tantomeno per un impiegato. Poi ci sono casi particolari che la notazione però non ci permette di descrivere. Uno si può chiedere, possono esistere persone rappresentate nel sistema informativo che non siano né impiegati né studenti? questo non lo dice possono essere persone che siano contemporaneamente impiegati e studenti? questo non lo dice o meglio, in entrambi i casi la risposta è sì, potrebbero che poi in questo sistema informativo la cosa sia permessa o sia vietata nel diagramma non si vede quindi quel vincolo lì di completezza o di unicità non si riesce a rappresentare con questa notazione arriva fino a un certo punto dicevamo un linguaggio che è semplificato rispetto alla realtà allora nel nostro esempio ad esempio qua ci sono delle persone il sistema informativo rappresenta persone che non sono né impiegati né studenti un ex studente magari um, Ecco, qui parla di terminologia, semplicemente a volte si parla di classe superiore, inferiore, oppure classe padre, classe figlio, eh, so, superclasse, sottoclasse, di nuovo qua si giocano un pochino sui sinonimi perché essendo a un livello così astratto si mescola la terminologia della programmazione oggetti con quella delle tassonomie, eh, ma alla fine con quella degli alberi, perché poi di fatto sono alberi gerarchici questi di rappresentazione semplicemente qui sono degli, diciamo, dei, delle liste di sinonimi che possono essere usate per, chiama, per descrivere come sono strutturate queste classi. Ecco, nel mm, nostro piccolo Twitter eh, a me viene voglia di ragionare in termini di, di, di generalizzazione su citazione e risposta. Perché citazione e risposta li vedo proprio tanto simili, tanto comuni al tweet. Giusto? Hanno lo stesso testo, hanno la stessa data. Allora qui arriva solo da puzza. Una citazione di un tweet può essere a sua volta retweetata? nella verità sì nel mio modello no perché il retweet viene fatto solamente di un tweet io dovrei aggiungere ancora qua il fatto che un utente può retweetare una citazione o idem una risposta una risposta a un tweet è essa stessa un tweet allora, e adesso abbiamo cercato di far finta, di rappresentare che la citazione sia un tweet e una risposta sia anche un tweet per copia e incolla, no? mettendoci dentro le stesse informazioni che ha un tweet. Però abbiamo fatto solo metà del lavoro, ci abbiamo copiato dentro gli attributi, ma non ci abbiamo copiato dentro le relazioni, Dovremmo dare a citazione anche gli attributi che ha tweet. In realtà qualcuno ce l'ha, ma l'abbiamo chiamato in modo diverso. Ditemi che differenza c'è tra user creates tweet e user cita citazione. La relazione creates, facendo con mouse non mi ha registrato, e la relazione cita sono lo stesso tipo di relazione, vogliono dire la stessa cosa, no? Chi ha fatto? Chi è il proprietario di quel tweet o di quella citazione che a sua volta è un tweet? Allora ho fatto due cose che non mi piacciono, la prima è che ho chiamato con due nomi diversi la stessa cosa, la stessa cosa concettualmente. Mm. vuol dire andare a cercare guai, due che alcune caratteristiche del tweet non le ho riportate anche a livello di situazione e risposta, quando invece dovrei rete. Allora, lo strumento della generalizzazione qua mi aiuta tantissimo, perché nel momento stesso in cui ho detto, ma la citazione è un tweet, è una forma di tweet, è essa stessa un tweet, una citazione può avere, può fare tutto ciò che ha e fa un tweet, più menziona un altro tweet è un tweet come tutti gli altri che ha una sua data, un suo creatore un suo testo eccetera e in più è collegato a un altro tweet che è quello che viene menzionato allora questo lo descrivo in modo molto semplice dicendo che la citazione e uso la freccia di generalizzazione è una forma particolare di tweet dimmi Se sia creata che citata non è solo no no ma infatti devo cancellare delle cose adesso okay. cioè, facendo, dicendo che la citazione è un tweet sto automaticamente portandomi dentro citazione tutto ciò che c'è in tweet quindi l'attributo testo ce l'ho già non ho bisogno di duplicarlo l'attributo data ce l'ho già non ho bisogno di duplicarlo la proprietà che un tweet può essere creato automaticamente c'era anche citazione quindi questa relazione qua cita se è quello che vuoi dire tu non serve più la c'è questa uh, fammi finire l'elenco allora a questo punto la citazione è un tweet quindi per il fatto che ho disegnato questa freccia Vuol dire che citazione ha un testo, ha una data, ha un creatore, quindi partecipa a create con user, può essere retweetata tante volte, può essere piaciuta da altri utenti. Quindi si becca queste tre relazioni. In più la citazione me può menzionare anche un tweet. È chiaro che se la sottoclasse non aggiungesse nulla rispetto alla superclasse, non servirebbe. Allora sarebbe un, non una sottoclasse, ma un'identità con la superclasse. Allora posso buttarla via e basta. Invece in questo caso una cosa che può fare una citazione è di fare riferimento, no, di, di indicare un tweet precedente che viene citato. Cosa che un tweet normale non fa. Se cioè io posso creare un tweet da zero, può, Oppure una citazione che è come creare un tweet ma in più indicandone un altro. Quindi ciò che differenzia la citazione dal tweet è solo, in questo caso, questa relazione menzione. Non posso citare una cosa che non sia un tweet. Se non ho un tweet da citare non posso fare una citazione. E la stessa cosa direi che succede con risposta. risposta è anche lei un tipo di tweet che cita un tweet diverso e quindi risposta è stessa un tweet come tale la relazione risponde non serve più perché di fatto è equivalente di create andiamo anche a vedere la cardinalità 1 a molti vuol dire la stessa cosa chi è che ha fatto la risposta Ovviamente una risposta può anche essere tweetata perché è un tweet, creata l'abbiamo già detto, può essere piaciuta perché è un tweet e una risposta è sempre una risposta in relazione a un qualche tweet citato. Adesso qui queste cose stanno diventando troppo ingestibili e testo e data sono due attributi che non devo più scrivere dentro risposta perché li eredito direttamente da tweet. Il testo risposta c'è. C'è. C'è. C'è. La risposta, io qui non ho scritto un attributo text dentro la risposta, ma perché la risposta, essendo un tweet, ha un testo suo, che è diverso dal testo del tweet a cui viene data la risposta. Okay? Io ho il tweet in cui io ho detto... buongiorno, posso creare un nuovo tweet che è una risposta quindi il mio tweet 1015 o 3001. è uno in cui dico buonanotte perché ormai l'ora si è fatta tardi ecco, questa potrebbe essere una risposta al tweet adesso qui non ho, ancora, non ho ancora la colonna per la tabella risposta ma sarebbe fatto uguale al tweet con una colonna in più, menziona chi viene menzionato? il tweet vecchio, il tweet 1001 Quindi quando abbiamo una risposta abbiamo sempre due tweet in causa e due autori in causa. La risposta che ha una sua identità e come sua identità ha uno user, ha un testo, ha una data. In più ha una relazione con un altro tweet, il quale altro tweet avrà un suo user, una sua data, un suo testo. Se voglio posso fare ancora un passo avanti. Se fino a qua siamo tutti d'accordo che così è come prima più di prima, cioè rappresenta più fedelmente ciò che volevamo fare con meno sforzo, eh? quindi di sicuro non torniamo indietro. Potremmo addirittura fare un passo avanti perché mi chiedo, ma risposta e citazione, Cosa hanno di diverso? dal punto di vista dell'informazione che si portano dietro molto poco, cioè niente dal punto di vista dell'interfaccia utente sì, perché vengono, vengono rese in modo diverso vengono tracciate poi nei, diciamo, nei thread in modo diverso quindi devo mantenerle diverse però dal punto di vista dell'informazione hanno tutto in comune allora io potrei fare addirittura il passo oltre di aggiungere un'altra classe intermedia di cui risposta e di cui citazione sono sottoclassi e questa classe intermedia ovviamente è un tweet e ovviamente è un tweet che però fa riferimento a un altro tweet ne fa riferimento come risposta o ne fa riferimento come citazione quindi aggiungiamo una relazione Reference fa riferimento a un tweet, fa riferimento a 1, eh? quindi cardinalità 1, e un tweet può essere citato o risposto molte volte. Adesso non vorrei essere al mio posto a cercare di dare un nome a questa classe. Reference, che è un nome che non significa niente, è molto generico. Allora, questa reference è un tweet con in più la menzione di un tweet diverso. E poi quelle due sottoclasse risposta e citazione sono due sfumature di riferimenti di reference. Dimmi. una domanda, allora la ridico per la registrazione, lui chiede ma invece di fare sto casino con le sottoclassi che mi ci hanno fatto venire mal di testa, no non l'ha detto ma lo dico io, eh, no non era tutto più semplice se avessimo fatto una relazione così che il tweet cita un tweet e non ci pensiamo più, pensiamo solo alle risposte, solo alle citazioni. Cosa mi manca qua? Cosa mi manca? No, il testo poi allora, va bene, ma siete pignoli, voi. Mettiamo l'association class, ricorsiva, mi non devo mica detto che è vietato. L'association class ricorsiva, ah, l'ho messa qua sotto. Sì, mettiamoci la data, adesso non stiamo a discutere sul testo. Cioè, date. Poi, poi vediamo se aggiungere il testo, ma che mi dice quando quel tweet è stato rifiutato. No, in realtà era lui, c'è già nel tweet. Ma mi manca una cosa. No? Chi l'ha fatto? Lo user. Allora io qua non potrei... Non ah, tu dici, un altro tweet. si può anche fare, è vero. Non, allora, così lo potrei fare, mi perdo il tweet originario, nel senso che non ho più nessun modo di dire quello è un tweet di partenza, gli altri invece sono tweet ripetuti. Perché questa Mentre qui ho delle cardinalità chiare, cioè questo è un 1, negli altri casi qui dovrei avere uno 0-1. Opzionale, perché un tweet nuovo non fa riferimento a niente di vecchio. Un tweet invece che è un retweet o una risposta fa riferimento a qualcosa di vecchio. Si può anche fare così. Allora fino a quando? Fino a quando? Non scopriamo reference o risposta o citazione hanno bisogno di una relazione con una classe diversa. Allora possiamo pensare magari di usare la soluzione che propone il vostro compagno di usare una relazione ricorsiva oppure una association class ricorsiva se ho bisogno di metterci gli attributi dentro. Ma se scoprissimo, se scoprissimo più avanti che questi hanno bisogno di una relazione con qualcun altro che tweet non ha perché quelli di tweet le hanno già allora saremo obbligati a fare delle classi vere qua sotto la solita domanda quale è giusta delle due? tutte e due vogliono dire la stessa cosa rappresentano la stessa cosa Mettono gli stessi vincoli, Beh, in realtà quello vanno sotto classi mette qualche vincolo in più. poi non è detto che giocando sugli attributi della situation non si riescano a, a rappresentare. Quindi a seconda dell'illuminazione che uno ha avuto, del ragionamento che ha avuto, da che parte è arrivato, può arrivare a una, a una soluzione finale che è anche molto diversa, ma equivalente. Equivalente dal punto di vista di che cosa? Dei dati. Poi, alla fine, che tu parta nelle sottoclassi, che tu parti nell'azione ricorsiva, se fai il, poi la progettazione, ti accorgi che i dati sono gli stessi, i vincoli sui dati sono gli stessi, e così via. Sono rappresentazioni astratte diverse, che hanno seguito, sono punti d'arrivo di ragionamenti diversi. Questo è uno dei motivi per cui ho sempre una forte resistenza a darvi le soluzioni degli esercizi perché una soluzione magari a me viene in mente in un certo modo, a voi viene in mente in modo diverso, sono entrambe giuste. Oppure poi magari qualcuno è sbagliato. Eh. Non sto dicendo che qualunque soluzione voi facciate è giusta. Questo è un pochino. Però sono modi diversi. Eh, non è un esercizio di calcolo, per cui il risultato deve venire quello. Sono... Stiamo facendo progettazione. Quindi allo stesso risultato finale, cioè un sistema informativo che faccia Twitter, posso arrivarci in modi diversi. Adesso lo lascio questo per coerenza, poi eventualmente magari quando ve lo metto sul, sul, sul sito faccio l'altra versione completa con la cosa ricorsiva, così potete dare un'occhiata. Devo farlo ovviamente in un modello diverso, perché altrimenti, per esempio questa succession class qua, la devo buttare via. No, no, cioè, questa è giusta. Devo buttare via le classi sporche che non ho più usato. Tipo la classe Cita forse. Ma devo fare un po' di pulizia, no? No, quando ve lo metto... Allora, che cosa? Torniamo al discorso delle sottoclasse. Eh, scusate, ancora una parentesi, agganciandomi a questo discorso. Anche il retweet, alla fine lo possiamo vedere come un tweet degenere che non ha testo. Un retweet non è una citazione senza testo, quindi anche quello nell'ottica se vogliamo di, di risparmiare, però diventa, rischierebbe di diventare molto, tutto molto criptico, abbiamo solamente due classi, una user, e una tweet, una relazione ricorsiva su user, una reazione ricorsiva su tweet e poi a parole ti devo spiegare che guarda che un retweet è fatto in un modo, guarda che una menzione è fatta in un altro, guarda che... Una, una risposta fatta in un altro modo ancora allora io preferisco avere un modello che parla un po' di più anche se magari è un po' ridondante come rappresentazione, ma lo parla in modo formale, esplicito piuttosto che un modello magari più piccolo ma che però non, non, non spiega dice ma non spiega però sono scelte di modellazione giusto o sbagliato sono due criteri diversi Sarebbe anche giusto togliere il tweet e dire che il retweet non è altro che un tweet senza testo. O meglio, una citazione senza testo. E questo lo si può indicare, ad esempio dicendo che l'attributo testo, qui ho selezionato l'attributo text, ha una molteplicità 0.1. Allora, nel modello a fianco di string mette 0.1 per indicare che questa stringa può esserci o non esserci, Ho definito un attributo opzionale. Onestamente così non mi piace perché sembra che anche un tweet abbia il testo opzionale, quindi in realtà la cosa corretta da fare sarebbe che una citazione abbia il testo opzionale, e il tweet invece ce l'abbia obbligatorio. E quindi, quella citazione che ha il testo opzionale, nel caso in cui il testo ci sia, è quella che abbiamo chiamato finora una menzione, una citazione. Nel caso in cui il testo non ci sia, diventa un retweet puro, e allora possiamo eventualmente buttare via questa relazione retweet. Di nuovo, sono modi diversi di dire la stessa cosa con la relazione retweet è più evidente, con la citazione ah, è un retweet se e solo se il testo è assente. Mi sembra un po' più nascosta come specifica. Ripeto, i dati sono gli stessi che vengono rappresentati, descritti in un modo e descritti nell'altro. Ma qui il nostro scopo non è solo di rappresentare dei dati corretti ma anche di rappresentare un modello comprensibile. Stiamo facendo un documento che va in mano ad altre persone che dovranno implementarlo. Quindi essere critici Va, gioca a nostro svantaggio. Come quando uno descrive un testo, la stessa cosa la puoi spiegare in modi diversi, alcuni più chiari, altri meno chiari, ma in realtà se vai alla lettera vogliono dire la stessa cosa. Ok, l'ultima cosa su questo disegno è che, risposta è, scusura, che differenza c'è tra risposta e citazione. Sono uguali, fanno la stessa cosa, non aggiungono nulla, nessuno dei due, a ciò che può fare il reference. Allora, reference è una classe che, se parlassimo linguaggio eh, di programmazione oggetti, diremmo che è una classe astratta. Cioè, lei da sola non verrà mai istanziata, ma sono solamente le sue sottoclassi che verranno oggetti, È solamente una classe intermedia che mi serve per modellare. Se volessi, potrei anche dirlo che la classe ce l'ho, lo scrivo io. È sempre possibile in UML aggiungere delle specificazioni ulteriori con questi, si chiamano stereotipi, stereotipi, che vengono fuori con queste parentesine angolari, simboli di minore o maggiore, che, che danno un tipo diverso, un col, una colorazione un po' diversa all'oggetto. Ma questo è un dettaglio. Risposta e citazione, dal punto di vista della rappresentazione concettuale, sono la stessa cosa. Non li fondo in una classe sola, perché dal punto di vista della visualizzazione so che le vogliono trattare rimane, la loro differenza è la loro identità. Sono un tweet di tipo risposta, sono un tweet di tipo citazione, sono un tweet normale. A seconda che io sia un tweet normale o risposta a citazione, contengo gli stessi dati. Anzi, se sono risposta a citazione, contengo anche un riferimento al tweet citato. Questo qui questo qua. Ops. Ma... Sono un tweet normale, ma poi verrò visualizzato in modo diverso. Sono un tweet normale, vuol dire che l'utente potrà fare le stesse cose, potrà fare un retweet sia di un tweet che di una risposta di una citazione, potrà fare un like sia di un tweet che di una risposta di una citazione, così. Ma la mia identità si ricorda di che classe sono e quindi il sistema informativo successivamente potrà trattarmi in modo diverso. Quindi, in questo caso li mantengo come concetti separati, anche se i dati sono gli stessi, perché a livello del sistema informativo, come minimo in di interfaccia utente, li voglio vedere come concetti separati. E quindi questa differenza la devo ricordare da qualche parte. Qual è il modo brutto di fare questa cosa? È avere la classe tipo reference con dentro un, un flag booleano del tipo c'è cioè una risposta a una citazione, vero o falso. È la stessa cosa. Io ho comunque una reference che attraverso questo flag booleano che metto dentro la classe reference distingo se trattare come risposta o trattare come citazione. Tutti gli altri dati sono uguali. Avendo il sottoclassi rappresento la stessa informazione booleana, sei di qua o sei di là, in un modo più pulito, più esplicito, più parlante. Anche lì sarebbe giusto farlo con il flag? Sì. Scusate se già composo queste cose, faccio, modifico, cambio, ma perché poi in realtà sono tutte varianti che poi ci troveremo. Seguitene una, quella che vi convince di più, quella in cui diciamo così, si adatta di più al vostro ragionamento, portatela qui in forza. Non cercate di forzare, ah qui adesso devo usare una generalizzazione, se non vi viene usate altre soluzioni. L'importante è la correttezza di ciò che state modellando. domande? Allora, diciamo che la grammatica sui diagrammi concettuali ormai ce l'abbiamo tutta. Classi, attributi, oggetti, quindi la presentazione delle singole istanze, relazioni, cardinalità, classi di associazione e generalizzazione. Io per... Martedì prossimo, stai zitto, quanto odio Acrobat. Per martedì prossimo vi proporrei di fare insieme in aula, facciamo due cose martedì. La prima è svolgere insieme... Questo esercizio, che è l'ultimo tema d'esame che c'è stato due settimane fa, di cui c'era una descrizione di uno scenario e eh, il, il punto 1 del, dell'esercizio era creare il modello informativo concettuale, quindi il diagramma delle classi. Quindi in aula, come esercitazione, farei questo. Ve lo dico adesso, così avete il modo di andare sul sito E-Lite, scaricarvi il testo e cominciare a fissarci. E poi, nel, nella relazione di martedì, anche, vi dedicheremo qualche minuto a vedere insieme il testo del laboratorio che ci sarà mercoledì. Martedì, anche, tra lunedì e martedì, vi pubblico anche sul sito la composizione delle squadre. Ok? Oggi direi che vi ho già prestato sufficiente, quindi possiamo interrompere.